ciao amici di e buongiorno buongiorno edizione speciale sono qui nello studio il mattina presto da un video rapidissimo ma non potevo non fare con voi non un unboxing perché questa cosa è appena arrivata ma andiamo subito a vedere cos'è apriamo la scatola e bando agli indugi Eccolo qua, apriamo la scatola e vediamo per la prima volta questo drone, come dire, tocchiamolo e rendiamoci conto di che drone è. Lo spellicoliamo come fanno i miei colleghi, ecco, lo apriamo, oh, rullo di tamburi e vediamo, è la versione base, eccolo qui, eccolo qua, colore più grigio, più scuro, eh, vado a prendere il mini così magari li vediamo uno accanto all'altro arrivo subito eccoli qua no? a confronto questo è il mini naturalmente e questo è il nuovo Air eh, la dimensione li vediamo uno accanto all'altro chiaramente Sì, più grande ma mi aspettavo sono sincero eh, più grande di, di, di dimensioni, leggermente più grande invece sì, è circa un terzo più grande del, del mini va bene eh, lo sapete meglio di me, ha un nuovo sistema di sensori, qui posteriori, qui anteriori. Ho visto dei video in cui si vede la loro efficacia, insomma. Apriamolo, vediamo... Questa è la dimensione, però è così, ecco, sicuramente ovviamente più grande, più che altro, più che la dimensione, che è sicuramente più generosa, ma non poi così, è una manovra ardita, ma insomma, lo vedete, no? Alla fine c'è differenza, lo si vede bene, eh, spero si, si veda, circa un terzo in più, però la vera differenza, devo dirvi, è il peso. Cioè il peso sicuramente, questo drone extra light, è la sua forza alla fine, la sua vera grandissima forza di essere un drone che in 250 grammi concentra tanta tecnologia e tanta qualità, e lo sapete insomma è un drone che io amo tantissimo, ho fatto tantissimi video. Qui c'è tutta un'alta sostanza, tutta un'alta consistenza, si percepisce immediatamente, La batteria è una batteria generosa, è una batteria da 3500 mAh che garantisce 34 minuti, dice DJI, Uh, ho fiducia che sia un 34 poi se sono 32 non cambia niente diciamo super abbondantemente una mezz'ora che con una batteria è una gran bella cosa il piatto forte oltre alla sensoristica oltre al sistema OcoSync fra radiocomando e drone sicuramente risiede qua in questo meraviglioso oggetto che è il gimbal anche qui leviamo la plastichina che sta sotto naturalmente viene via semplicemente alzandolo così la testa, il corpo del drone, l'anima del drone, il suo da mezzo pollice, da 12 megapixel e 48 megapixel in fotografia. La forza sia a 12 megapixel, con i 48 megapixel non si ottengono poi tutti questi vantaggi, anzi aumenta moltissimo il rumore, quindi mezzo pollice a 12 megapixel comunque possiamo fare delle gran belle riprese e anche delle gran belle foto, parliamoci chiaro. Non non andrei neanche a cercare questa esagerazione del megapixel fino a se stessa no? dire, non è che dobbiamo tutti quanti pubblicare un poster ecco. la lunghezza focale è di 2,8 può fare riprese a 4K eh, 3840 per quello che è non me lo ricordo mai comunque 4K fino a 60 frame al secondo, poi ascende a 2,7K eccetera, ha un'infinità, una pletora di funzioni come già ci ha abituato quindi follow me e tra tutto quello che, che, tutto quello che vogliamo per fare operazioni come dire automatizzate lui ovviamente le ha il peso è 570 grammi ecco a mio avviso la nota dolente di questo grande drone l'ho già detto in questo video che ho fatto qui sopra trovo abbastanza assurdo 70 grammi in oriente nelle open category è stata una scelta di DJI probabilmente per il mercato anche più americano che europeo se siete Operatori crow, potete fare operazioni specializzate in scenari standard, se eh, siete basici, naturalmente può volare, ma non vicino a persone, infrastrutture, tutto quello che sappiamo. Aggiornamento importante: due cose che sono fondamentali, lo, lo saprete, ma ve lo voglio dire anch'io. E ASA, anzi, meglio dire, ha rinviato di sei mesi entrata in vigore del regolamento, quindi non dal primo luglio, ma al 31 dicembre di quest'anno per il Covid, quindi viene prolungata l'efficacia del, della terza edizione del regolamento ENAC, che è molto interessante perché parla dei droni inoffensivi come lui o come lo Sparker trecentinizzato, che ci consentono di rendere tutte le operazioni non critiche anche negli scenari critici e questo banalmente vuol dire poter volare in città vicino alle persone purché siamo protetti dai paraeri, che è le cose che già sappiamo dette tante volte. La seconda cosa importante che volevo dirvi è che Di flight ha tolto quella che è la separazione fra di creativo e non di creativo e quindi molto gentilmente praticamente possiamo registrare il nostro drone a 6 euro invece di 96 euro, a seconda che facciamo operazioni più o meno specializzate. Cosa contiene la nostra scatola? L'apriamo, tutto molto Apple, eh? eccolo qua. Molti hanno detto, vabbè, perché questa cosa è enorme alla fine, perché è veramente imponente e massiccio di positivo, ma questo ormai siamo abituati, c'è le levette che possono abitabili, ma questo ormai è una cosa superata. È abbastanza grosso, di prima, attito verrebbe di pensare, rispetto a quello che era il confronto, è il confronto verrebbe da dire ingeneroso quasi, no? nel senso boh, decisamente più, più, più massiccio, come mai? Beh, in realtà non l'ho usato, ma sicuramente questo aiuta molto al controllo del, del drone perché consente una buona presa con le mani, sicuramente più, più efficace di, di questa è sicuramente è abbastanza più piccolo L'altro aspetto molto interessante, molto positivo, è che l'alloggiamento che qui avveniva qua sotto se in questo caso, hanno inventato questo sistema, si tira da qui non è proprio facilissimo, prima volta, dico la verità Vedete? Quindi il telefonino viene alloggiato in questa posizione, ha una buona escursione, quindi c'entrano solamente i telefoni anche di una certa dimensione, e questo è buono perché abbiamo qui davanti, un po' come nella Nafi, il nostro terminale posizionato qui davanti, le antenne sono in questa parte qui, e sostanzialmente questo libera tutti quelli che sono i collegamenti, vedete i vari cavetti e quant'altro. una buona soluzione, lo, lo proveremo, ma a occhio mi sembra positivo avere davanti frontalmente il, il nostro telefonino piuttosto che in basso, secondo me funziona meglio anche nel controllare il drone, piuttosto che, come dire, sono dettagli ma i dettagli fanno la differenza, ovviamente la solita qualità DJI, bello solido, compatto, niente, niente da dire, istruzioni che nessuno legge mai, che altro nella scatola? Ripeto, questo non è il combo, è il pacchetto base, eh? troviamo vabbè, tutti i vari carica, i per caricare, tutte le varie menate. ci danno un set e un set di ricambio, due set di eliche, un set da montare sul drone e un set di ricambio, sono eliche e nesto rapido, naturalmente mettiamole sempre dal lato giusto, altrimenti commiamo un disastro, le installeremo alla prima prova di volo oggi non lo facciamo il cavetto USB niente di più la confezione base naturalmente contiene una batteria il radiocomando il caricatore due sette di eliche e cavetti giustamente insomma sostanzialmente niente di più lo proveremo in volo non vedo l'ora diciamo, di, di accenderlo sicuramente non mi aspetto altro che un, un ottimo drone perché DJI comunque ce ne fosse uno che ci ha lasciato dire, perplessi sono tutti droni fantastici, vanno tutti benissimo, quindi la vera novità secondo me sta nel vedere la qualità della, diciamo, del sensore, la qualità delle riprese video e nel volo quelle che possano essere dei miglioramenti magari rispetto al più ottimo Mavic Mini. Questo secondo me rimane sempre il drone da battere proprio per il peso. Come dire, per la facilità di utilizzo è piccolo e compatto Naturalmente, questo è un degno avversario, si potete dire, tanto sono tutti in casa DJI, quindi si combattono fra di loro. Perché? Perché si presenta con una serie di funzioni, di prestazioni, sia per il sistema dell'OcoSync, sia per i sensori, sia per il sistema di rilevamento degli ostacoli, sia per il discorso video, per tutta una serie di questioni. Sicuramente è un drone che avrà un grandissimo mercato. Perché? sicuramente è un salto in avanti rispetto a questo per molti aspetti c'è anche un costo differente però sicuramente è giustificato dalla qualità quello che mi ha stupito come prima cosa è proprio la non tanto la dimensione che si sì è più grande ma proprio la consistenza proprio questo si sente che è un po' più se vogliamo dirlo, così plastichina questo è un drone insomma ha no, una sua consistenza non indifferente si percepisce subito una scelta come dire, qualità anche nel tempo, diciamo, di, di, di questo drone. Giusto, un brevissimo primo contatto col Mavic Air 2. E vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo fine settimana, proveremo il drone, speriamo il tempo lo consenta. Grazie a tutti, alla prossima settimana, ciao da Dronark.